questo è solo il poi premo qua guarda il cruscotto hai sentito anche il cambio di audio guarda il cruscotto eh? normale sentite la turbina. Quanto lo vado Due Da due? Quattro